Allora, eh, oggi prendiamo un po' in esame alcune considerazioni di carattere generale eh, che possono essere utili per affrontare diciamo qualunque tipo di testo, eh, sia esso per l'ambizione a un corso universitario piuttosto che eh, diciamo, con un altro scopo. Eh, molte di queste cose che dirò sono... Eh, Dovute anche in parte a esperienze proprio personali, quindi eh, assumono una valenza, diciamo così, doppia, perché sono state direttamente testate sulla propria esperienza. Allora, eh, come test di ingresso, eh, quasi tutte le, le facoltà adesso propongono dei test di ammissione o dei test d'ingresso ingresso le teste che servono poi per determinare se uno debba avere complichi formativi aggiuntivi oppure no. Sicuramente eh, tra quelli più difficili, infatti ne ho stampato mh, alcuni eh, dell'anno 2015-2016, ci saranno quelli di medicina. Questo è eh, una cosa che diciamo, non riguarda per esempio la nostra facoltà, la nostra facoltà qui a Cassino è diciamo, eh, quella di ingegneria, quella almeno dalla quale io provengo, eh, ce ne sono altre quattro della nostra università a Cassino, noi non abbiamo medicina, però è obiettivo il fatto che i test di medicina sono sicuramente quelli più impegnativi, perché diciamo medicina è un numero chiuso, ma in senso stretto, nel senso che se uno rimane eh, è un, un posto fuori dalla, dal limite che è stato posto nella graduatoria, non entra eh, però ecco, eh, le cose che dirò si potranno adattare, diciamo, potranno eh, essere usate sia per affrontare questo tipo di test che altri. Allora, una eh, prima cosa è che eh, diciamo, eh, già molti, molte delle domande dei, dei test ingresso sono eh, rivolte, eh, per esempio. Diciamo, eh, sono, si occupano di logica, per esempio in medicina ha un'intera sezione di test di logica e anche i test ingresso di in ingegneria hanno in genere una sezione di domande di logica. Però il discorso della logica secondo me è eh, utile anche per affrontare qualunque altro tipo di domanda, poi faremo degli esempi più concreti. Eh, una cosa importantissima da sapere eh, per quanto riguarda i test e eh, la struttura del punteggio. adesso partiamo direttamente con il primo esempio perché a me non piace tanto fare preamboli ma eh, dare degli esempi. Uh, nel lontano 1988, quindi fate i conti, sono passati 28 anni, ero, stavo facendo il corso di allievo ufficiale di complemento e anche noi avevamo eh, dei test, a parte quelli di ingresso che non erano stati facili da superare, eh, mi ricordo che per il mio corso eh, di test che dovevo superare, diciamo, li superava solo uno, perché eh, nel corpo cui, nel quale era entrato, di matematico, ne entrava solo uno. Però eh, al di là di questo, tutti, eh, tutte le prove, eh, diciamo, intercorso erano organizzate in base al test, cioè si facevano delle settimane di lezioni. Eh, si studiavano gli argomenti sui nostri libri di testo che si chiamavano sinossi e poi si facevano i test i test eh, venivano distribuiti su un punteggio grezzo questo punteggio grezzo riportato per i vari studenti assumeva più o meno nell'istogramma la forma di una campana veniva si dice in gergo tecnico fittato con una gaussiana e poi chi stava diciamo oltre la media prendeva un buon voto, un voto di sopra della media, chi stava in media prendeva 10 perché il voto veniva dato in mezzi, chi stava sotto media eh, prendeva un voto sotto media e chi stava oltre una certa soglia sotto media doveva ripetere il test. Quindi veniva, diciamo, tra virgolette, bocciato. Ecco, il problema molto semplice è questo qui. A noi eh, dovevamo fare dei test sui regolamenti di casella. L'argomento di quella settimana dei test era questo Il problema eh, era che in questi test Comparirono una quindicina di domande Una sfizia, una bella sfilza di domande Che a lezione non erano state spiegate Probabilmente c'erano pure nelle sinossi Però insomma non le sapeva nessuno Nessuno aveva studiato con sufficiente cura Per cui o quasi nessuno le sapeva Eh, il problema era cosa fare a questo punto Perché? Qual è il primo dilemma? Se rispondere o non rispondere Perché i testi sono a progetto Normalmente i testi spesso sono a risposta chiusa Quindi uno deve semplicemente selezionare Una delle possibili risposte uh, La struttura dei punteggi Io però la struttura dei punteggi la conoscevo bene, ho stato attento in quel caso la struttura dei punteggi era la seguente C'erano cinque possibili risposte eh, Ce n'era una giusta che valeva due punti Una parzialmente giusta che valeva un punto E tre risposte sbagliate Queste, Le risposte sbagliate valevano meno un punto È chiaro questo? Se invece uno non rispondeva proprio Quindi saltava la domanda e lasciava la casella in bianco Uh, valeva meno 0,5 quindi adesso avete tutti i dati a vostra disposizione la domanda, la domanda che rivolgo a voi qual è la strategia migliore da seguire? Eh, rispondere risponde a tutti risponde è a... chiaro che rispondere a tutti è la strategia migliore? Eh, scusate, me... allora facciamo un sondaggio per l'alzata di mano, poi la telecamera riprende me, quindi sono... Chi pensa che la strategia migliore sia rispondere a tutte le domande? Diciamo 10 persone. Chi pensa che la strategia migliore sia non rispondere? Diciamo 7-8 persone, siccome siete parecchi di più chi non pensa come al solito è la maggioranza, questo no, capita pure all'università, non, non vi preoccupate. Quindi diciamo abbiamo un 15% delle persone che, alle quali è chiaro che la strategia migliore è a rispondere. Abbiamo qualcuno che magari anche solo per spirito di contrapposizione è comunque del contrario e molti che sono incerti su da farsi. In realtà in questa situazione è evidente che conviene rispondere perché conviene rispondere? perché se non la fai so 0,5 se la fai c'è più probabilità che guadagni allora esprimiamo matematicamente in maniera più corretta il tuo ragionamento noi abbiamo 5 possibilità ora io ho segnato i numeri a caso ma sappiamo che per ogni domanda le risposte possono valere due punti, un punto, meno 1, meno uno, meno uno se rispondo, se non so nulla devo per forza andare a caso però quello che dice il vostro compagno è che se io vado a caso dovrei essere molto sfortunato a beccare sempre meno uno Qualche volta, mediamente, se vado a caso 5 volte, in media beccherò una volta la risposta da 2, una volta la risposta da 1 e una volta ciascuno la risposta sbagliata. Quanto fa la somma? Fa 0. Quindi, in media, se io vado a caso, prendo 0. Se non rispondo, abbiamo detto che la domanda erano 15, se non rispondo prendo sicuramente meno 7,5. evidente questo. Ora qualcuno potrebbe dire sì, ma in media prendi 0, ma siccome io ci ho scritto sfortunato in fronte, io se vado a rispondere sicuramente le becco tutte sbagliate e prendo meno 15. No. In questo caso sì. dovreste essere molto molto sfortunati: molto sfortunati perché dovreste evitare, anche se diciamo su 15 volte, uh, io cioè, mi toccano su 15 volte 2 quindi per 15 fa 6, uh, mi toccano mh, 6 risposte, diciamo così. Uh, Corretto, parzialmente corretto, però se anche fossi molto sfortunato e ne prendessi solo 3, intanto le risposte sbagliate sarebbero 12, quindi sarebbe meno 12, poi quelle 3 magari sono 2 da 2, 1 da 1, meno 12 più 5, già siamo a meno 7. Quindi anche in, in, praticamente i casi in cui ho, eh, riesco a scendere sotto meno 7,5 sono veramente rapidi si possono fare dei punti usando la probabilità ma sono veramente rari a parte questo cerchiamo di raffinare il nostro ragionamento si può fare qualcosa di meglio <sussurra> ecco, ecco, ecco allora mettiamo che <sussurra> poi faremo degli esempi, qua ho delle domande di logica del test di medicina del, dell'anno scorso le ho stammate stamattina, non ho ancora guardate per quei ragionamenti che faccio si possono applicare a qualunque tipo di test mettiamo di fare questo tipo di ragionamento io voglio eh, rispondere, non so la risposta giusta però attenzione che su cinque risposte molto probabilmente so qual è, quella qual è almeno una di quelle sbagliate o no? alcune volte, alcune risposte vengono messe per riempitivo ed è evidente che sono sbagliate allora se io fossi in grado di eliminare una risposta sbagliata per semplificare il ragionamento perché altrimenti bisognerebbe ragionare in termini probabilistici ma per semplificare il ragionamento supponiamo che io con certezza trovo sempre una risposta sbagliata e la elimino quella là ovviamente so che è errata e non rispondo a questo punto le mie scelte rimangono 4 però 4 3-1-1 meno 1, meno 1, stavolta fa 1 ok? 1 su 4 su 4 quindi mediamente stavolta quanto prendo a ogni risposta? se le cose vanno secondo la media prendo 0-25 la risposta no? quindi su eh, 15 domande mediamente prenderò 15-4 quindi prenderò 3, quasi 4 3,75 ok? Quindi già è meglio se addirittura io riuscissi a individuare due risposte sbagliate su ogni domanda a questo punto le mie chance salgono ulteriormente perché stavolta prendo 3-1 meno fa 2 su 3, perché per fare la media, per andare in media, eh, eh, ogni 3 domande prendo 2 punti, no? se becco una volta quella da 2, una volta quella da 1, una volta quella da meno 1, quindi 2 terzi per 15 domande, vedete che la vostra, il vostro punteggio atteso sale a, 2 terzi per 15 sale a 10, quindi ragioniamo in questi termini se io non rispondo, prendo sicuramente meno 7,5 Se rispondo, chiudo gli occhi e vado a caso probabilmente, con estrema probabilità, prenderò un punteggio intorno a 0 che è molto meglio di meno 7,5 su quella sezione Se riesco a evitare una sola di queste risposte sbagliate il mio diciamo, il punteggio atteso sale a 3,75 se ne riesco a evitare due, anche solo due quindi non sto dicendo che ne sto evitando tutte le risposte sbagliate ma se ne riesco a evitare 2 su 3 il atteso in questo caso sale a 10 ovviamente potete continuare se riesco a eliminare tutte le risposte sbagliate eh, però sono incerto tra le due che tendenzialmente sono giuste però non so qual è quella più giusta delle due allora il precio atteso sale a stavolta siamo a 1,5 per 15 siamo a 22 al se invece riesco a eliminare tutte quindi anche quella da 1 quindi vuol dire che sono preparato conosco bene la materia conosco sempre la risposta giusta 2 per 15 fa 30. chiaro? date le condizioni questo è quello che è successo in pratica cioè io sentii, ma c'era l'istruttore, quindi non potevo avvisarmi, sentivi due che in un momento che l'istruttore stava un po' lontano, diceva ma tu che fai? No, no, io non rispondo io, io la volevo dire, però stava proprio passando l'istruttore vicino a me no, no, no non mi ne rispondo io risposto. il risultato fu che io, ovviamente prendevo tutti un moto grezzo influenzato dal fatto che molte di quelle domande le avevano sbagliate però, però siccome si eh, diciamo, eh, fittava la gaussiana e siccome si andava a vedere il risultato rispetto alla media io che ero andato meglio degli altri in ventesimi presi 16 e furono uno dei primi e loro due presero 6 che dovete rifare. esatto questo è quello che è successo in realtà Quindi, la prima, questo che cosa dice questa esperienza? Dice che una cosa importantissima è conoscere la struttura eh, delle, eh, dei punteggi Allora, se è vero quello, cioè, siccome ieri tornavo in treno da Napoli e quindi ho incontrato una eh, persona che stava frequentando il primo anno di medicina a latina, allora, mi sono fatto dire, ma com'è la struttura del punteggio attualmente? Se è vero quello che mi ha detto lei, le risposte sono sempre 5. Uh, però, però se non rispondi, mi pare che prendi meno 0,40. Eh? E se rispondi, <coughs> se rispondi, non, non mi ricordo più, me l'ha detto ieri, però mi pare che alla fine la veniva meno 1,20 e quindi dividendo, per le risposte erano 4, veniva meno 0,30 quindi teoricamente stavolta eh, se uno era in dubbio, se proprio non sapeva nulla poteva convenire non rispondere, non mi ricordo più, ma l'ha detto ieri comunque il ragionamento l'avete capito, no? quindi eh, in base a questo uno deve valutare qual è il ragionamento? il ragionamento è la media del valore atteso diciamo dei punteggi che io ho andando a caso è la somma dei punteggi che vengono dati alle singole risposte in genere in molti test la risposta giusta è solo una quindi eh, ce n'è una che vale 1 e poi ce ne sono altre tre o quattro in genere che valgono meno qualcosa uh, Diciamo che se valgono, non mi ricordo, veramente non mi ricordo facciamo delle ipotesi eh, non precise Comunque. quindi tenete conto di questo quando andate a confrontare con un punteggio che viene dato alla non risposta quindi però tendenzialmente qualunque sia ecco non ricordo con esattezza il discorso di ieri però qualunque sia il tipo di punteggi che viene dato tendenzialmente conviene rispondere per quale motivo? perché anche se io non sono in grado di individuare la risposta esatta in quel caso mi conviene individuare alcune delle risposte che sicuramente sono sbagliate toglierle e poi chiudere gli occhi e dire questa è la strategia migliore in genere perché ripeto, basta anche solo eh, eliminare una nel, nel discorso precedente bastava eliminare una delle risposte sbagliate è che il punteggio atteso saliva a 3,75 e non diciamo uh, scusate a uh, il, il valore atteso saliva a uh, 0,25 1 su 4 ok e nessuno ti dà per la non risposta un punteggio così va bene ok um, un quarto che poi dava 3 punti sul totale delle 15 espresse adesso prima di proseguire con una, diciamo, qualche esempio di domande da test vorrei fare un altro esempio che deriva sempre dall'esperienza eh, questo esempio mi venne da, una, diciamo, da un episodio che mi capitò eh, all'università di Napoli io ero dottorando allora vengono da me due bidelli in realtà come vedrete uno dei due avrà una parte diciamo farà una figura migliore io non sapevo lo senti in tempo successivo che questo bidello che è diciamo, più intelligente o collaboratore scolastico adesso non so quale sia il termine politicamente corretto che si usa adesso non so. questo qua più intelligente nella vita civile precedentemente era stato capo mastro era effettivamente più in gamma dell'altro allora la domanda per, perché vennero da me? perché sapevano che con me potevano insomma, chiedermi una cosa e avevano una, un problema serio, un problema di matematica il problema era questo eh, l'altro bidello aveva fatto una missione per conto dell'università in questa missione era stato rimborsato gli era stato dato a diaria, quello che era di 490.000 lire l'orde a questo compenso vabbè qua sto usando termini giuridicamente completamente sballati se è naviale non è un compenso comunque eh, queste 490.000 lire era stata fatta una detrazione del 27% Ora, oggi potete ragionare anche in euro diciamo 490 euro Uh, era stato tolto il 27% e quindi era stato dato un netto nella busta allora lui voleva controllare che gli fosse stata data la somma giusta cosa faceva? prendeva la cifra netta aggiungeva a questa cifra netta il 27% del netto e non si trovava. non so se avete capito allora l'altro invece allora facciamo un esempio prendiamo supponiamo che la cifra fosse stata invece di 490 fosse stata 1000 euro e supponiamo che la tributazione fosse stata del 10% allora in busta quanto gli avrebbero dato? No, 100 euro evidente adesso dov'era l'errore logico che faceva il secondo più tempo? oh faceva il 10% sul 900 che veniva 90 e quindi faceva 990, non è 1000, non mi trovo, mi hanno imbrogliato è chiaro? calcolava la stessa percentuale ma su una quantità più piccola il 27% doveva essere calcolato sull'orto, non sul netto e quindi lui ovviamente calcolandolo sul netto non si trova uh, praticamente se noi uh, operassimo con le lettere chiamiamo il lotto L, il netto è L per 1-alfa, dove alfa è eh, la percentuale di iterazione di 100. Allora lui cosa faceva? Prendeva il netto eh, e eh, diciamo, lui faceva L per 1-alfa, che era il netto, lo rimultimplicava per 1 più alfa, cioè riempieva il alfa per cento, in questo caso eh, 27 su 100, quindi alfa è 0,27 al letto e ovviamente non si trovava, perché non si trovava? Perché invece di venire in l'urgo viene 1 meno alfa per 1 più alfa fa 1 meno alfa coso e quindi viene sempre di meno è chiaro? Viene di meno anche se fate al contrario, se prima aggiungete il 27% Provate a prendere 1000, aggiungete prima il 27%, poi togliete il 27% e vi trovate con meno di 1000. Perché la, quando andate a togliere il 27% lo, lo togliete su 1270 che è più grande. È chiaro questo? Guardate che ci sono addirittura delle battute che originano da questo fatto. Per esempio in, in eh, diciamo, economia chi eh, investe in borsa ha dei guadagni eh, legati a ah, l'incremento o il decremento dei corsi, dei, dei corsi delle azioni, no? allora come vengono misurati i corsi delle azioni? Eh, si misura eh, oppure l'indice generale, eh, nel nostro caso è l'indice eh, MIB, eh, anche se adesso la borsa italiana è stata comprata da quella inglese, quindi si, MIP si chiama Uh, come eh, viene misurato questo incremento? Percentuale, Percentuale. Oggi il funzionamento è andato su del 1,27% domani scende l'1,27% in questi due giorni le considerazioni sono quasi rimaste uguali in realtà sono leggermente scesi scesi perché abbiamo detto quando ho più alfa e meno alfa in realtà alla fine corrisponde a questo prodotto e quindi mi fa quello di partenza per uno meno fra quattro Chiaro? Eh, quali sono le battute? Per esempio, ci sta su molti blog di economia c'era su un blog inglese di economia di cento eh, Ieri le, sono scese del, le sue azioni sono scese del 98% In commercio oggi ci siamo rifatti, sono aumentate del 200% allora Vediamo un po' in questo caso Partendo da 100 Quanto stanno con le azioni? Se il primo giorno hanno perso il 98% Da 100 sono scesi a 2 Se sono salite del 200% Sono salite a 6 2 più 4 Ci ha guadagnato o ci ha perso? E' parecchio più no? Quindi state attenti Chiaro? Ah, però la storia non è finita La storia non è finita perché La cosa che mi stupì non era l'errore logico del secondo bidello, Era un errore anche un po' interessato Perché lui tendenzialmente voleva dimostrare che gli hanno fregato le soldi eh. Quindi c'era anche, anche un minimo di conflitto di interessi, Ma era stata la chiarezza con cui l'altro gli aveva eh, proposto la soluzione corretta lui nel proporgli la soluzione corretta diceva ma scusa ti hanno dato 490 euro togliamo a mente il 27% da 4,90 e facciamo il conto voi lo sapreste togliere a mente il 27% da 4,90? eh no Allora, questo era un bidello, eh. Allora il bidello fece questo ragionamento, disse, aggiungiamo 10 130. e quindi da 4 a 90 facciamo conto pari, 500. Adesso sapreste togliere il 27% da 500? È un po' più facile. 27 per 5 quanto fa? 130? 500, 500, 500, 500. meno 135. 365 non è difficile da fare, togliamo i 10 che abbiamo messo per fare conto pari. 355 allora lui disse, fece esattamente questo conto, lo fece davanti a me. Dice, mettiamo 10 a fare conto pari 27, 27, 27, 5 volte. 135 togliamo, 365 ritogliamo i 10 che abbiamo messo per conto pari. E 355 più o meno ti devi trovare infatti più o meno si trovava la domanda che faccio a voi se no uno che ci viene a fare a scuola dovrebbe essere acquisire degli strumenti per fare qualcosa di meglio avendovi fatto questo ragionamento quindi questo conto quasi esatto qual è il conto esatto? cioè se io tolgo il 27% da 490 quanto mi rimane? senza che mi mettete a fare con la calcolatrice o a moltiplicare mentalmente basta semplicemente ripercorrere il ragionamento che abbiamo fatto un attimo fa e aggiungere un piccolo passettino in più eh, e poi bisogna aggiungerlo dove? No. aggiungerlo perché noi mettendo i 10 per fare conto pari 355. 12. no il 27% di 10 quant'è? è? Dove Più 355. 357 è sempre. È il risultato esatto. Provate a eh, moltiplicare 73 per 4,90 e vi trovate... 0,73 per 4,90 e vi trovate 357,70. È chiaro? Dice ma quello era intelligente, è sicuro che era intelligente. Ora, però, è chiaro che per fare una cosa del genere non è difficile, basterebbe un po' d'attenzione, però ci sarebbe voluto un po' d'attenzione probabilmente quando il maestro ha spiegato le attenzioni, quando il maestro ha spiegato le moltiplicazioni, quando molte altre cose sono state ripetute alle medie e alle sue se uno non l'ha sviluppata questa attenzione o questa diciamo, tendenza a tempo debito magari può risultare più difficile farlo in un secondo momento. però io sto dicendo questo va bene se c'è una cosa tecnica per la quale io sono più portato o meno portato la sfrutto o non la sfrutto però almeno sulla logica Bisogna sempre controllare Allora vi faccio un altro esempio Sempre derivato dall'esperienza Tanto posso dirlo perché questo è un episodio che racconto, no, racconto volentieri Ormai posso dirlo perché sono passati più di vent'anni Io non ho compiuto nessun reato Però ho visto compiere dei veri e propri reati Anche se sicuramente non sono andati a compiere E allora, eh, un paio d'anni dopo quelle, diciamo, aver fatto il militare, tre anni dopo, io diciamo, andato, stavo finendo il dottorato e i concorsi per ricercatori ancora non erano usciti, quindi nel frattempo mi è andato a fare un concorso eh, per la scuola, era un concorso per l'abilitazione di serfate e comunque era riservato a chi aveva fatto un anno di insegnamento, io in realtà eh, non l'avevo fatto un anno di insegnamento, contavo il periodo che avevo fatto durante il militare, che c'era una scuola interna, una scuola delle operai, io era istituita con un decreto ministeriale statale, ce l'avevo provato, infatti a, a, il concorso lo vinsi, poi ho diciamo, tolto dalla graduatoria perché quel servizio lì non valiva. però l'episodio interessante è un altro. Uh, in questo concorso vennero date era per la classe di insegnamento di matematica e fisica vennero proposte otto tracce quattro di matematica e quattro di fisica c'era a disposizione otto ore quindi non un po' si poteva fare si poteva svolgere una e una sola traccia quindi non più di una. Ovviamente diventava importantissima la scelta della traccia. Allora, io considerate che io non avevo, poi veniva chiesta una applicazione di tipo didattico. Quindi alla fine del compito uno doveva far vedere cosa serviva, un po' le cose che stava dimostrando. Uh, io ricordo soltanto i titoli di due o tre delle tracce di matematica. Una era sulla goniometria e la trigonometria. <coughs> Una era sull'introduzione dei numeri razionali. Quali sono i numeri razionali? Qual è la differenza tra un numero razionale e uno irrazionale? Chi sono ricordo? le frazioni insomma. e eh, una invece che è quella che scelzi era sui polietri regolari allora che cos'è un poliedro regolare? allora io scelzi questa qui adesso lasciamo stare il discorso tecnico andiamo per l'oggi perché scelsi questa traccia qui? allora è più complessa delle altre per un semplice motivo perché sui libri di testo vostri se andate a vedere argomenti e regolari ci trovate un paio di pagine. quindi c'è meno ci sono meno cose pronte. però è più facile nel senso che se tu pensi di saperlo fare, di saperti ricavare delle, eh, diciamo, delle informazioni su questi problemi regolari di saperle dimostrare all'impronta, magari riesci ad andare meglio degli altri quindi riesci a risaltare meglio come compito è chiara qual è la logica sottostante? io devo far vedere alla commissione che sono bravo perché la commissione correggerà E valuterà i, com i compiti Comparativamente Cioè confronta quello che faccio io con quello che fa un altro okay. La commissione era una commissione di persone molto serie uh, il Presidente della commissione era di Roma Poi c'era una professoressa di fisica di Torino Che mi fece eh, Due domande non risposte Allora Poi mi diedero 38 allo scritto e 40 all'orario, gli può dire un 40 e sì. uh, Allora mi dico 40 nonostante non avessi risposto a due delle domande. Una, una delle due domande me la fece la professoressa di fisica, era che cos'è il pitometro? Io, giustamente, se, se non lo sai non lo sai, insomma è un tubo di Venturi, insomma serve a misurare la velocità in un tubo. quindi era proprio una questione di saperlo e eh, l'altra domanda invece è un po' più lunga da discutere, non la discutiamo qua, però in realtà me ne accorsi, era una domanda un po' tra bocchetto, me ne accorsi subito dopo, però il 40 me la fece proprio il Presidente della Commissione, però me la ricordo ancora e eh, comunque il 40 49 sia lo stesso. Eh, invece la cosa importante è allo scritto, perché vedi, diciamo, ci sono tre cose salienti da ricordare. La prima è che c'era un signore che cominciò a tremare appena dirgli le tracce, poi dopo un 5-6 minuti si alzò e si Ora non penso che fosse per impreparazione assolutamente, perché su otto tracce una la sai, più o meno la sai. Il problema è che non si sentiva, forse non voleva fare quello nella vita. Insomma, fu una cosa proprio umana, diciamo, mi venne un po' di simpatia per quella persona. Invece capitò un altro episodio molto più importante da ricordare c'era una signora che si era portata la borsa così ora questo agli esami è vietatissimo e aveva, aveva scelto la traccia sull'introduzione dei numeri razionali e aveva cominciato a copiare a man basta ora noi eravamo 300 o più persone quindi non era possibile che tutti i professori della commissione che i professori della commissione fossero in ogni aula Eravamo stati ripartiti una decina per aula circa 30 aule era tutto il Lazio e in Lumbria insomma. e i professori della commissione giravano e però in ogni aula c'era un, un, un, un sovvegliano, no? che in questo, nel nostro caso era una signora del ministero ora questa signora evidentemente non aveva chiuso un occhio insomma che me ne ero accorto io che stavo copiando. Comunque, passa la professoressa di Torino e se ne accorge subito. Nella sua infinita bontà, non la caccia via. Ma ovviamente, le sequestra il libro e lo mette sulla cante. Della il problema è che erano passate 4 ore, 4 ore e quattro. Ora, sta, sta candidata che poi la stavolta pure insegnava, era qualcuno che aveva sicuramente già fatto supplenza. Dopo quattro ore non se la sentiva né di cambiare traccia e fare un'altra traccia e né sapeva andare avanti senza il supporto del libro e quindi come fare? Qual è la soluzione? È un problema interessante dal punto di vista logico Voi che fareste al posto suo? Eh? Finisci, no? Eh, no, là eravamo messi in maniera... Da nove, veramente non si poteva parlare. il Eh. Eh, il fuochino Ah, questa fa passare un quarto d'ora cacciano altrui aspetta poi fa la sorvegliante ridami il libro la sorvegliante cosa risponde? la sorvegliante correttamente risponde di no poi secondo me non l'ha fatto apposta ma fa un errore strategico risponde di no però se tu dici no comunque stai facendo e' la cosa corretta e giusta, assolutamente, quello non glielo doveva dare lì. Però, come dire, lei sentiva, dice, no, perché, sai, se poi passa di nuovo il commissario, quando il commissario poi se la piglia con me. Quindi si giustifica, non si doveva giustificare. Allora, la candidata che fa? Si no. ottiene ti dà un libro per sostituirlo. Cioè, il problema: cioè se la piglia con te perché, perché se, il libro deve stare sulla carta. Allora lei aveva un libro uguale, preciso, identico all'altro, soltanto che quella era teoria, probabilmente, e quell'altro era esercizio. Insomma, sapete, no? ci sono eh, cioè, i libri sono generi, no? teoria e esercizi, cambia soltanto il titolo, la, la, la, la, la, diciamo, la copertina è quasi qua allora dice, dice guarda io ti do quello ti do questo e tu mi dai quello quello lei ci fa ce la in realtà quindi lei ha continuato ha completato la sua traccia In realtà io penso, conoscendo la commissione come, come operato, penso assolutamente che la cosa sia stata inutile da un punto di vista sostanziale Perché? Almeno, se fossi stato io in commissione sicuramente sarebbe stato inutile Perché? Ma quando tu leggi un compito del genere Di che ti accorgi? È evidente che l'ha copiato, no? Se lei senza il libro non è in grado di andare avanti, è evidente che le cose sono scritte senza un minimo di elaborazione individuale. E Quindi è evidente questo. <coughs> Poi dopo l'ho scritto che c'è. La logica mi dice che non sapevo il cognome di questa grande non ho potuto controllare, che non si è andata Veniamo a noi. Problema dei polieti, i polieti regolari quanti sono e quali sono? Chi se lo ricorda? È? Qual è la definizione di un polietro regolare? Allora vediamo un po' Se capitasse in un test una domanda su un polietro regolare Allora il problema è, è però mi devo ricordare noi, In realtà Diceva Sorra che bisogna sapere di non sapere Ed è Questa quest osservazione È veramente molto importante Mettiamo eh, Che ci, ci sia un pericolo Allora C'è un pericolo Oppure uno, un fenomeno E tu lo conosci bene Sai di conoscere sai di sapere. Poi c'è un altro pericolo che non sai valutarlo in maniera precisa, però ne conosci l'esistenza, quindi sai di non sapere. E poi c'è un altro pericolo di cui ignori completamente anche l'esistenza del pericolo stesso. Qual è il pericolo più pericoloso? Quello che non conosci in nessun modo, di cui non conosci neanche l'esistenza. Chiaro? Perché io non posso prevenire una cosa di cui non conosco neanche l'esistenza. Mi può capitare, è chiaro, questo è un altro concetto, questo è il concetto molto bene espresso agli americani. If you fool me once, scemo on you. If you fool me twice, scemo me. Che sarebbe a dire, se mi fai messo una volta, la vergogna è tua. Io non lo potevo sapere. La mia volta, però, se mi fai messo la seconda volta, diciamo, la colpa è mia. Giusto? Quindi, vedete come la logica si applica in maniera stretta a un sacco di situazioni. Allora, qua però. Stiamo uscendo un po' dal campo della logica, stiamo andando cioè, stiamo sul campo dei contenuti, perché poi per fare un testo ci vogliono pure i contenuti. Io devo poter, devo conoscere le cose che devo scrivere. Allora, però, non è che, mettiamo così, voi l'avete studiato, magari lo sapete, però non ve lo ricordate. Allora, definizioni risultati enunciati diciamo in matematica è molto semplice è molto semplice perché è una materia strutturata definizioni enunciati dimostrazioni cosa è più importante le definizioni se non sappiamo le definizioni non sappiamo di che stiamo parlando quante volte due persone si ingrippano sul fatto che eh, quello era alto, no, quello è basso è chiaro che se stiamo a parlare io e, e il mio collega che è alto, io sono alto 1,68 il mio collega è alto 1,92 magari per me una persona di 1,78 è alta, per lui è bassa è evidente se per me la definizione di alto non coincide con la sua è evidente che non ci troviamo mi è capitato personalmente io sono un po' abbondante, cioè, quello è macro è, no, quello è no, magro. Normale. Quindi le definizioni Poi gli enunciati E infine le dimostrazioni Le dimostrazioni sono importanti Sono importanti per, diciamo, per sviluppare il ragionamento Per vedere le, le relazioni tra le varie cose Ma vengono dopo gli enunciati Se non c'è un enunciato che, che dimostra? Allora se parliamo di polietri regolari Secondo voi la parola polietro a che si riferisce? Stiamo a parlare di un. di chi? Figura geometrica. Ah. Un qui. solido. Un solido. Poliedro. Eh, questa è la definizione di... più facile. Più eh, facile. Poli polisportiva, più sport, poliedro, più facile. Esa qual è? Sei facile allora, regolare cioè che può essere regolare quando è che un poliedro è regolare? quando c'è tutti altri... i lati Perché e gli angoli uguali possiamo... quando è che un poliedro è regolare? Entriamo. quando ha tutte le facce uguali tutti gli angoli dietro uguali questa è la condizione e quanti sono questi poliedri regolari? 95 adesso scatta poi un enunciato e scatta la dimostrazione esistono al più 5 polietti regolari e ne esistono effettivamente 5 questi 5 sono il tetraedro, a piramide regolare l'esaedro, il cubo regolare l'ottaedro, sono due piramidi a base quadrata però con facce triangolari, una verso l'alto e una verso il basso il dodecaedro, che ha come facce pentagoni, 12 pentagoni regolari, e l'icosaedro che è, come facce 20 triangoli. E no. chiaro? ora è interessante anche la dimostrazione. Io, questo mi ricordavo, la dimostrazione l'avrei ricostruita con facilità, eh, però qui non mi interessa tanto la dimostrazione anche perché non abbiamo un tempo infinito la dimostrazione è molto facile si, diciamo, prova che al massimo sono 5 poi questi 5 effettivamente ci stanno mi interessa dire altre due cose eh, vabbè, fatta quella dimostrazione andai avanti che, che si può dire sull'ordine di regolazione? quindi ne sono? E oh, so. Che sono? Vabbè, tutto quanto è quello che ci sarà lì. Ah, ecco, area e volume. E l'area volume in che cosa te la vorrai fare? In funzione del... Del, lato. del lato. Vedete che è logico. In funzione del lato. Se quello è regolare, una volta che ho fissato, cioè, per esempio, prendete il cubo regolare. Se io fisso il lato a L è chiaro che l'area della superficie basella L quadro è chiaro che il volume fa L cubo là è facile per la piramide per il tetraedro piramide a base triangolare e regolare pure è facile per l'ottaedro pure non è difficile per il dodecaedro e l'icosaedro è un pochino un po' più difficile allora io feci subito queste cose, però per eh, l'Ottaedro e, e per il, per il dodecaedro l'Icosaedro mi inizia a fare e incontrai qualche difficoltà. Poi il giorno prima eh, già davo una mano eh, diciamo, a fare gli esami a Salerno come cultore della materia e quindi avevo fatto le nuove di sera a Salerno poi avevo dovuto ritornare a Foggia. e quindi non è che stavo proprio nella mia forma più perfetta e quindi cosa mi accorsi? Mi accorsi che dopo sette ore rotti avevo fatto tutto il commit, avevo finito, mi manca, c'era un problema, devo trovare l'applicazione di didattica uh, e poi mi accorsi di un ulteriore problema e mancavano 40 minuti mi accorsi che nella formula di uno dei due, ma non mi ricordo se era l'icosaedro o il dodecaio, mi accorsi che andavo a mettere l, per esempio mettevo l1, 2, insomma qualche valore semplice, e veniva usciva fuori un valore negativo. Allora, primo concetto, perché ci avevo messo, diciamo, una volta trovata la formula? Perché avevo messo il valore di Per controllare. Perché controllare se la formula è giusta. Non è che io ricontrollo, se io li faccio 10 volte gli stessi conti, uscirà 10 volte lo stesso errore. Adesso non si usa più che ci siano le calcolatrici. Ci avete presente quando fate una somma in colonna? Allora, avete 15 numeri da sommare in colonna, sommate all'alto verso il basso. Le unità esce, che ne so, 75 scrivo 5 e porto 6 se la vuoi ricontrollare che cosa devi fare? lo rifai esce sempre 75 lo rifai 10 volte esce sempre 75 non fai così fai la stessa somma dal basso verso l'alto perché i risultati parziali che verranno in mente saranno diversi quindi se fai un errore non farai lo stesso errore allora ti verranno due risultati diversi e ti accorgi che il conto di prima e il conto di dopo è sbagliato ma se tu fai un errore e ricontrolli facendo lo stesso tipo di operazioni mentalmente ti assicuro che fai sempre lo stesso errore e non ti accorgerai dell'errore di fatto Quindi, non sai di non sapere ed è pericoloso comunque controllo, ci metto un valore e vedo che mi viene un risultato negativo ovviamente un volume non può essere negativo quindi il conto era sbagliato come me la sono cavata ricordatevi che l'ho scritto non l'ho messo 40 messo 38 non me ne teneva a dire era scocciato lo scrivo eh no non ha messo il modulo non ha messo però sono, sarebbe una cosa logica questo equivale a quello che ha lo struzzo mentre la testa tutta sa. la sabbia l'errore l'ha visto qual è la cosa più importante da fare? non far vedere l'errore dire fatto l'errore esattamente il contrario dire che c'è un errore perché le, cioè, non far vedere l'errore è nella vana speranza che quelli della commissione facciano pure loro l'errore ma, do, ma dove sta sta sperando? Cioè tu devi dire che là c'è un errore, perché vuol dire che te ne sei accorto, cioè il giudizio della commissione quando è che può essere migliore? Quando loro pensano che tu te ne sei accorto dell'errore o nel caso contrario? È evidente. E allora qual è un modo? Vabbè, non è relegante. Sì, l'errore. Allora io ci ho scritto questa frase, ma è andata bene, ma insomma non pretendo che vada bene, semplice, ci scrissi questa frase. Nella formula X, controllare, come applicazione didattica, controllare e trovare l'errore, perché il procedimento è giusto, il risultato che tende in questo valore è chiaramente sbagliato, e qui cercare di risolvere in un colpo cavoli Dici, bene, è chiaro che c'è un errore. In matematica si fa spesso, no? si, si lascia il controllo dell'esercizio al lettore. <ride> era un po cioè, poteva essere prescuro con un atto di arroganza, infatti. quindi poteva essere in qualche modo punito, però fu capito che era una cosa, in buona fede, era soltanto per comunicare il fatto che la detto ci stava E mi, ovviamente, non poteva mettere 40, perché ci avevo detto io e ci sarei letto, però mi misero 30 e apprezzarono. Penso che si fece pure qualche risalto, non è ancora giusto. No, uh, questo è di una importanza fondamentale, è di un'importanza fondamentale, questa cosa qui, a cercare sempre di controllare. Il controllo assume una qualche validità quando non ha una quando è indipendente da, diciamo, se dal voi conoscete per esempio due modi indipendenti di fare lo stesso conto oppure eh, un modo indipendente dall'altro di controllare almeno per eh, via logica o una informazione parziale sul conto che avete fatto è chiaro che questo eh, eh, consente una forma di controllo Tipicamente Tipicamente, allora, questa è sempre un'esperienza eh, vissuta eh, Conoscevo da piccolo, mia madre faceva spese eh, in una merceria Questi che conducevano la merceria avevano, diciamo, eh, erano abbastanza in gamma, anche da un punto di vista matematico diciamo. Allora, per prima cosa la merceria aveva molto successo a quell'epoca perché faceva prezzi fissi eh, però cosa tipicamente le clienti cercavano sempre uno sconto cosa rispondeva il gestore? Eh? in realtà per, non, diciamo, per rispondere in una maniera più aggraziata quindi per far sorridere la cliente lei mi dica lo sconto che vuole così io decido il prezzo da, da, prima dello sconto e poi le faccio lo sconto e poi torniamo sempre allo stesso prezzo cioè nel senso, se una cosa te la devo vendere a 10 euro tu vuoi lo sconto del 50%, la faccio a 20, faccio lo sconto del 50% e alla fine siamo a 10 euro. a parte questo, prima di mettere le cose in busta i gestori facevano vari tipi di controllo allora, prima cosa com'è che un commerciante fa la sottrazione? cioè com'è che un commerciante fa i prestiti? Allora, 22,80 paghi con la 50 euro 50. Da conta è chiaro a tutti, non si mette a parte adesso stai stanno i registratori di cassa ti dicono direttamente lo sconto e tutto quanto però anche prima quando questo non c'era il commerciale non fa 50-22,80 fa 27,20 fa i 20 centesimi arriva a 23 2 euro arriva a 25, 5 euro arriva a 30, 20 euro arriva a 50 e ha fatto 27,20 secondo, qual è un controllo che un commerciante fa sempre? questo adesso anche questo controllo è venuto meno perché per la velocità ci si, si leggono i codici a barre si va avanti un attimo a quello no. che No. il controllo che fa sempre è che il numero dei pezzi sul bancone si appare al numero delle cose che ha battuto lui, per vedere se si è dimenticato di battere qualcosa. Se ha cinque cose sul bancone, deve avere cinque voci sul la battuta, diciamo, che ha battuto sul registratore. Un altro, un altro tipo di controllo che fa è un controllo tipologico se lui vede sul balcone merce per, a occhio per 50 euro e gli vengono 13 euro qualcosa non è andato a buon fine può essere che ha sbagliato a segnare i prezzi questo può succedere pure con i codici albani se un prezzo è stato segnato male è successo in un caso cioè, non succede perché in un caso vi assicuro che è successo era una dei, delle prime volte che venivano usati, capitano in un supermercato la cliente protestava poi dice no, no signore, qua è tutto automatico è tutto automatico però qua non è giusto alla fine andava a vedere uno dei prezzi era stato registrato è chiaro?